Giulia Louise Dreyfus vela il suo dramma, Ho un cancro al seno. Giulia Louise Dreyfus ha il cancro. Lattrice 56enne ha condiviso con i fan questo momento delicato della sua vita, dando lannuncio sui suoi profili social. L'amatissima protagonista di Web, inoltre, ha dimostrato di voler estendere la sua battaglia a tutte le donne che non hanno la fortuna di potersi curare. Una donna su 8 ha il cancro al seno. Oggi è toccato a me. Poche semplici parole per annunciare la sua lotta. Così l'attrice Julia Louise dreyfus ha condiviso questo momento delicato con i tantissimi fan. Ha riconosciuto, però, di avere la grande fortuna di potersi curare. Purtroppo non tutte le donne hanno questa possibilità. La buona notizia è che ho al mio fianco un gruppo meraviglioso di familiari e amici e ho una fantastica assicurazione medica. La cattiva notizia è che non tutte le donne sono così fortunate, quindi combattiamo tutti i tumori e rendiamo l'assistenza sanitaria universale una realtà. La malattia non le impedirà di registrare la settima stagione di VEP. Julia Louise dreyfus è la protagonista dell'amatissima serie di Bo VEP Vicepresidente Incompetente. La nota emittente televisiva, raggiunta dalla CNN, ha chiarito che l'attrice sarà presente anche nella settima stagione e che verranno incontro a ogni sua esigenza per permetterle di stare sul set. Il nostro amore e sostegno va a Giulia e alla sua famiglia. Siamo certi che riuscirà a superare questo momento con la sua solita tenacia e con il suo irriducibile spirito. Aspettiamo il suo ritorno a Bo per la stagione finale di Vape. Giulia Luis Dreyfus e il record agli Emmy. La brutta notizia è arrivata al culmine di un anno decisamente positivo per Giulia Louise Dreyfus. L'attrice, infatti, ha segnato un importante record nella storia degli Emmy. Per tutte e sei le stagioni di Vep è stata premiata come miglior attrice protagonista. I tantissimi fan si sono riversati sui social per darle il loro sostegno.